Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi, è un video un po' diverso dal solito, voglio farvi vedere un po' di abbellimenti che ho fatto per il mio, uno dei miei prossimi progetti che sarà un junk journal. Ho fatto questi abbellimenti vari da, da attaccare sul mio junk nei ritagli di tempo perché immagino che come tutti il tempo a disposizione è sempre poco e quindi non sempre riesco a fare il video di tutto quello che faccio perché magari come in questo caso eh, mi ritaglio dei tempi tra un lavoro e l'altro oppure magari di sera dopo cena non c'è niente in televisione che voglia riguardare e quindi decido di, di continuare a fare le mie cose creative che mi danno più soddisfazione. Però nonostante tutto all'inizio non ci avevo pensato ma poi ho deciso di fare questo video perché volevo farvi vedere un pochino così più da vicino nel particolare delle cose che avevo fatto perché nel momento in cui realizzerò magari il, il video per fare il junk tra eh, come fare il junk, come rilegare le pagine, come fare la copertina eh, non, non, non posso mettermi lì a far vedere nel dettaglio tutti gli abbellimenti altrimenti i video verrebbero lunghissimi e quindi sarebbero noiosi e non è quello quella la mia intenzione perché spero sempre di fare insomma dei video che siano meno noiosi possibili quindi così niente volevo condividere con voi queste cose e eh, però eventualmente volevo provare a fare se eh, mh, finito il tutto volevo provare a fare un abbellimento che ho visto su un tutorial tempo fa che non sono riuscita a fare perché non ho avuto il tempo però quasi quasi possiamo provare dopo a farlo insieme non so se verrà se verrà come ho in mente io perché però possiamo provare a farlo e, e vediamo un attimino allora per quanto riguarda invece quello che ho già fatto volevo vabbè intanto partire da queste cose che sono semplici ma io le trovo sempre molto belle ho fatto delle pagine di un vecchio libro che ho timbrato con il classico, i classici timbri, ho usato tipo questi timbri di stamperia piuttosto che questo che non è di stamperia anche questo bordino che è sempre molto carino per fare così dei ho timbrato questi queste, questi, queste pagine di libro con chiaramente un timbro indelebile l'ho aspettato un attimino che si asciugasse bene perché altrimenti poi quando lo coloriamo viene via il, il colore del timbro e ho colorato le mie pagine per colorare le mie pagine come in questo caso ho utilizzato i distress marker che io utilizzo tantissimo perché? perché non li utilizzo come dei veri e propri pennarelli ma eh, vado a sporcare un, uh, un supporto che di solito è questo vi faccio vedere ecco questo che è il uh, sono que, quegli attrezzi dove andare ad incollare i timbri per, per fare più pressione quando poi si, eh, si imprimono sulla carta. Praticamente vado a eh, colorare col mio pennarello su questo supporto, spruzzo con l'acqua in modo da renderlo acquerellato e poi con il pennellino vado a colorare i miei disegni perché così vedete riesco a creare tutte le sfumature, ma in maniera veramente velocissima, ci vuole un attimo a fare dei disegni, a delle... colorare in maniera molto carina, quindi per esempio ho fatto questa pagina, questa invece è semplicemente solo timbrata, queste sono altre versioni di pagine che ho timbrato e che poi utilizzerò da qualche parte, chiaramente vedrete poi miei, queste cose che vi farò vedere oggi sicuramente non le utilizzerò tutte per il junk quindi, quindi le vedrete poi sparse nei miei vari video su degli altri lavori poi man mano che faccio le cose mi viene in mente come usarli e, li, e le applico per esempio questa che io trovo molto carina l'ho fatta con delle rose che ho colorato con il sistema che vi ho detto vabbè gambo e foglie le ho poi disegnate a mano libera ma sono veramente delle cose molto molto semplici da fare perché io non sono... Non, non sono proprio brava né a dipingere né a disegnare insomma mi cimento cerco di fare del mio meglio ma non è proprio quello che mi viene meglio e poi ho usato il timbrino questo che vi avevo fatto vedere prima per decorare ancora la pagina che così rimane, rimane più carina questo è il timbro del, di stamperia della, della gabbietta anche questo colorato nel solito modo poi ho aggiunto ancora un timbro questo invece l'ho fatto diverso, cosa ho fatto? Ho timbrato i fiori su un supporto di carta mh, tinta unita, di, un, di una carta che è esattamente questa carta qua che ho utilizzato per fare vari abbellimenti. Li ho colorati e poi li ho attaccati, sul, li ho attaccati sul, sulla pagina del libro e ho fatto solo la decorazione del contorno. In questo caso per esempio il, il, il colore che ho utilizzato è il Distress ma l'ho utilizzato come un pennarello perché l'ho usato solo per, fare, per dare un po' di risalto al fiore e quindi solo nella parte centrale. Non l'ho usato tipo acquerellato come vi ho, vi ho detto prima. Quindi queste sono pagine di libro che userò, vedremo come. Poi vi faccio vedere un qualcos'altro che ho fatto. Allora, per esempio, questo, questa è la, è la carta tinta unita che ho usato per fare sono ritagli di carta che mi erano avanzati da altri lavori che ho sempre con, con i timbri decorato. Vedete, questo è il solito timbro che vi avevo fatto vedere prima. Qua c'è quello delle crepe, gli uccellini che avevo già usato, che poi ho colorato con i distress. E qua invece sul davanti ho praticamente timbrato, colorato una bustina di tè che ho precedentemente svuotato messa messo ad asciugare. E praticamente l'ho colorata, timbrata, colorata, con dei semplici colori con degli acrilici e poi l'ho incollata sul mio supportino e ho ancora vedete l'ho ancora riempita con un pochino di timbri e qui ho incollato la parte sopra del, della bustina del, del tè e, per esempio ho fatto sul mio canale un tutorial dove mi sembra un sì una card un bigliettino di augurio dove faccio appunto vedere come eh, come timbro e come coloro con i distress eh, le bustine di tè quindi se, se volete vedere nel dettaglio come si fa potete guardare quel video e ho fatto proprio questo lavoro questa è una pagina che ho fatto in questo modo perché ho voluto lasciare dello spazio per scrivere visto che va su un junk io la incollerò ma poi una volta aperta si può ancora scrivere qualcosa questo semplicemente veramente recuperato con della carta avanzata carta di libro, qua ho utilizzato, ho utilizzato un centrino per dolci e poi in questo caso eh, questi due fiori che vedete allora li ho realizzati semplicemente con questa fustella e poi dopo ne ho fatti due per ogni fiore, li ho incollati e al centro gli ho, gli ho attaccato una, una, una perlina ma la carta che ho utilizzato per questi fiori ve la faccio vedere perché allora questo questa è la mia busta dove tengo tutti i ritagli che avrete anche voi, immagino, di carte varie che, insomma, che avanzano dai vari lavori. E qua dentro dovrei avere, eccolo qui, il foglio che ho utilizzato per fare quei fiori, che è questo. Questo è un, un foglio A4 di, di carta un pochino spessa che tempo fa avevo provato a colorare con i distress, quindi Distress, spruzzino, acqua e poi pian piano avevo colorato la carta per vedere un po' l'effetto che ne sarebbe uscito allora questo a suo tempo non l'ho usato perché questo colore non, in realtà quando poi ho visto l'effetto finale in quel momento non mi serviva però è quello che ho utilizzato infatti vedete qua ci sono sia le farfalle che avrò attaccato poi le troveremo da qualche altra parte che i fiori che ho, che ho attaccato su questa su questa specie di cartolina e in questo caso erano perfetti perché praticamente si intonava un po' con tutte le tonalità che ho usato per fare questi abbellimenti e quindi anche questo riciclo di una cosa molto vecchia che avevo fatto e che non pensavo mai di usare ma che avevo tenuto lì e adesso mi è tornata comoda poi ho creato delle queste sono delle taschine vedete? dove io qua ho inserito un tag che ho Colorato con in questo caso pennarello indelebile dorato e argentato ho creato questa taschina molto semplice qui ho timbrato con il solito uccellino ho creato la tasca e poi ho decorato con pizzi le sole, la solita fustella per i fiorellini questa è carta scrap e queste sono delle, delle, dei fiocchettini che ho fatto con del cartone qui ho ancora usato del pennarello proprio per decorare ancora un pochino la carta vedete sia qua che qua ho fatto due petali a volte bastano proprio dei particolari per dare per dare un po così qualcosa di, di carino in più dopodiché questo dietro l'ho lasciato libero perché lo incollerò su una pagina non so in questo modo e sarà un abbellimento e servirà per inserire la mia tasca poi ho fatto dei tag questi è inutile che, che ve li sto a spiegare perché tanto sono dei tag molto semplici, dove vedete ho proprio attaccato perline, fiorellini fatti sempre con quella fustella, pezzi di carta, ho ritagliato vari, vari proprio rimasugli di piccolissimi, perché io tengo anche quelli, di carta scrap che avevo usato e ho fatto, io ho fatto questi tag che in qualche modo poi utilizzerò. Qui c'è un'altra taschina, questa qui, che a me piace tantissimo. Allora, qua ho usato il timbro del fiore, che ho colorato poi col distress e al centro che se vedete non so se si vede mai lucido ho utilizzato il pennarello indelebile eh, argentato che sto usando tantissimo perché dona veramente tanta luce vi faccio vedere qual è perché a me piace molto praticamente sono questi due pennarelli questi due semplici pennarelli che devo aver preso al supermercato della Giotto sono l'argento e l'oro indelebili e questi sono, danno una luce e colorano in maniera veramente bella, infatti io li uso tantissimo per, per i miei lavori. E quindi in questo caso ho utilizzato questa fustella per le farfalle. La carta che vi ho fatto vedere prima, che avevo utilizzato per i fiori, creata con la Distress che vedete si intona col colore. Poi qua ho messo un pizzettino e qui ho ancora decorato con degli strass gialli che fanno, sempre, che fanno sempre motivo. E qua dentro ho deciso di inserire questo inserto per poter scrivere. Ecco, per esempio, questo è da finire perché non l'avevo ancora finito. Quindi lo posso fare adesso perché l'idea era sempre quella di mettere un qualcosa su cui poter scrivere dentro, però se in questo caso, che ho utilizzato la carta scrap, cioè non sempre poi sulla carta scrap si può scrivere, perché è già, è già scritta di suo, e quindi pensavo appunto di andare ad incollare questo pezzettino di carta semplice, adesso io lo incollo così, Così, se uno poi vuole scrivere qualcosa sopra, non ha, non ha nessun problema. In questo modo, così. Ok, questa era la mia idea. Pieghiamo dopodiché. Una cosa che si potrebbe ancora fare è utilizzare questa semplice fustella per fare gli angoli arrotondati, che io uso tantissimo per arrotondare ancora gli spigoli così perché vengono subito più belli ok quindi questo era da finire l'abbiamo finito allora questa invece è, è una busta di carta di riso questa dietro c'è scritto candida con dei fiori perché è una busta che che mi è stata regalata con dentro c'era chiaramente il relativo bigliettino al mio compleanno e l'avevo tenuta perché, perché ho detto boh prima o poi la userò chiaramente noi teniamo tutto perché si può sempre usare e quindi ci riempiamo le cose la, la casa di cose che prima o poi useremo sicuramente siete un po tutte come me e quindi cosa ho fatto praticamente ho timbrato la busta con un timbro con delle scritte vedete così da, giusto per dargli un po di movimento e poi ho attaccato dei dei pezzettini di carta scrap, Questo, questi sono avanzi del, dell'album Alchemi di stamperia, qui ho attaccato un pizzo con dei, degli strassettini per dare un pochino di, di movimento e dentro ho ancora, ho ancora timbrato e colorato due uccellini, quindi è venuto fuori questa busta che a me piace molto, che incollerò su qualche pagina e che servirà per contenere qualcosa. Qui ho fatto una tasca, vedete ho già preparato una tasca con l'idea appunto di incollarla poi su una pagina in questo modo, con il sistema che ho utilizzato per la pagina di libro che vi ho detto prima, ho timbrato i fiori sul cartoncino, questo cartoncino qui tinta unita, colorati e poi ritagliati ed incollati sulla mia carta scrap dove ho fatto anche qui il timbro delle crepe e dove sono andata ad, inc ad incollare queste tre fascettine di, di, di, di, di spago di, di pizzetto tipo spago così per dare un pochino di, di movimento e questa diventerà una tasca che incollerò da qualche parte poi ho fatto questa che è anche questa allora, è, è stato un tentativo, una prova, ma poi alla fine mi, mi è piaciuto il risultato. Allora, ho stropicciato della semplice carta vintage, che è quella che poi utilizzerò per fare il mio junk. E, magari senza stropicci stropicciarla, perché a proposito del junk, io ho visto tanti tutorial dove veramente utilizzano, è vero che junk vuol dire spazzatura, però utilizzano... Delle cose assurde per fare i junk, dove infilano dentro pezzi di giornale, buste, varie bollette, cioè ho visto di tutto. E, è questione di gusto personale. Io, come mio gusto personale, a me piacciono le cose un attimino un po' più delicate, un po', quindi io sinceramente non farò un junk di quel tipo e a quel punto non so se se magari il mio si potrà chiamare junk, spero di sì perché comunque ho deciso di utilizzarlo con materiale che avevo a disposizione quindi avanzi di carta scrap o carte che non ho usato per altri lavori, non ho comprato assolutamente nulla per, per farlo e quindi nel momento in cui lo farò recupererò quello che ho, però ho diciamo dedicato un po' più di tempo agli abbellimenti perché lo voglio arricchire con questi, piuttosto appunto che con queste pagine ricavate da chissà quale rivista, chissà quale, qual è, che ne so, ho visto dei, dei vecchi calendari, del, de, de, delle cose scarabocchiate, insomma, tante cose. E poi boh, io lo farò a gusto mio e poi vedremo, vedremo cosa verrà fuori. Comunque questa, questo è un abbellimento che ho fatto appunto con questa carta vintage, che ho intenzione per, di, che è semplice, una semplice carta vintage, che sarà la base diciamo primaria del mio junk, poi aggiungerò anche della carta scrap, però questa sarà la base primaria, dove anche qui ho timbrato dei, degli uccellini, in questo caso l'ho proprio stropicciata e poi l'ho semplicemente così stesa con le mani, e qua vedete ho attaccato un centrino per i dolci, gli soliti strass, qui ancora un pezzo di carta scrap che ho strappato e all'interno ho inserito delle paillette. Ho timbrato ancora e è è ancora del, del pizzettino. E questo l'ho fatto in questo modo sempre per dare la possibilità eventualmente di scrivere. Questo ecco. Questo è, una, è anche una paginetta di libro che però ho piegato. Che ho fatto in questo modo, sempre vedete il richiamo perché ho cercato di fare tutto un po' attinente perché voglio usarlo sullo stesso junk, quindi soliti, le, le, i soliti timbri, le solite carte, e insomma, i, i soliti nastrini, questa niente di che, qua piuttosto potrei pensare di aggiungere anche qui magari della carta, della carta bianca per dare sempre la possibilità di scrivere, magari posso aggiungerne un pezzettino qua e un pezzettino da questa parte così se uno vuole scrivere può farlo. Questo è un'altra tasca come, che avevo, come quella che vi avevo fatto vedere prima. In questo caso ho attaccato prima delle, dei pezzi di, di libro, poi ho timbrato e colorato sopra, ho attaccato qui vedete, un po' di spago e un, un po' di pizzettino e qui c'è la possibilità di inserire eventualmente un tag o, o come ho fatto nell'altro, un pezzettino di carta dove poter scrivere. Questo è un altro tag, che insomma sempre fatto con rimasugli vari che ho come tutti gli altri però vi faccio vedere dove sono qui ho fustellato ho munito di occhiello prima di mettere lo spago perché questi sono talmente sottili che se buchiamo solamente mettiamo lo spago rischiamo che poi a forza di tirarli fuori si strappino invece in questo modo sono più protetti li ho fatti tutti e poi per ultimo vi faccio vedere queste due prove che ho fatto, che sono appunto quelle di decorare le graffette. Queste sono delle graffette molto, molto grandi. E anche qui semplicemente ho ritagliato della carta scrap: i soliti fiori. Questo è carta scrap che poi ho decorato con, con un timbrino qua negli spigoli e con un fiore. E questi qua li voglio usare per poter attaccare un qualcosa alle pagine del del mio junk senza doverle incollare potrebbe essere l'idea per, ecco, per esempio una cosa del genere dove vogliamo scrivere dentro qualcosa la attacchiamo alla nostra pagina e poi utilizziamo così ecco per esempio il nostro la nostra graffetta l'idea è un po' quella però ho voluto provare a farle devo dire che sono molto veloci da fare e risultano essere secondo me è delle cose divertenti poi chiaramente qua ci si può sbizzarrire con pizzi adesso le ho fatte molto semplici perché erano dei tentativi quindi questo è quanto per quanto riguarda i miei i miei abbellimenti che ho fatto per il junk e non solo perché non credo che li utilizzerò tutti perché come primo junk non voglio fare un junk di quelli giganteschi voglio, voglio un po' vedere come, come viene quindi ne farò uno un po' più piccolino come vi ho detto prima stavo pensando di fare quell'altro abbellimento che avevo visto in un tutorial che non sono riuscita a fare e quindi possiamo tranquillamente provare a farlo insieme anche perché io boh, voglio farlo con del materiale un po' diverso e vi assicuro che non so se l'effetto sarà lo stesso però vediamo, ci provo e, e quello che viene fuori viene fuori cioè può essere una cosa proprio carina oppure non troppo ma non importa intanto abbiamo fatto un lavoro insieme allora, per fare questo, questo abbellimento util, utilizzerò quattro centrini per i dolci, che in questo caso sono proprio centrini per i dolci, non sono i centrini scrap che, che, che infatti, la carta, sinceramente, è, è, non è bella rigida come i centrini, quelli che trovate. Che trovate di trovate per lo scrub booking, che hanno quella carta un po' più sostenuta. Questa è una carta un po' molliccia, per quello non so alla fine il lavoro come verrà. Comunque ci proviamo lo stesso. Quindi utilizziamo quattro di questi centrini e eh, praticamente devo tagliare un pezzo di carta, se non ricordo male, perché anche lì non vorrei veramente non ricordare bene come era fatto quel tutorial, ma adesso vediamo. Allora, devo prendere il diametro del che in questo caso direi che è un 14 e devo ritagliare un quadrato che ha 14 cm per lato. Per fare questo chiaramente utilizzo un pezzo della mia carta. Vediamo se questo... Allora, questo per esempio non va bene perché è leggermente più corto e quindi... E quindi non va bene per cui vediamo se ho dei pezzi sono sì, dei pezzi tutti abbastanza troppo piccoli va bene allora prendiamo questo che va bene, va bene per forza e quindi tagliamo sì allora tagliamo un eh, quadrato 14 x 14 quindi facciamo così Ok, perfetto. Così abbiamo il nostro centrino che vedete perfettamente. Ok. Allora, adesso dobbiamo piegare i miei centri. È una cosa molto semplice, cioè, proprio che si fa in un attimo. utilizzo questo mio bastoncino di osso per piegare i miei centrini perfettamente quindi noi li pieghiamo così ok in questo modo tutti e quattro infatti questa cosa mi era piaciuta perché l'ho eh, boh, ho detto è semplicissima da fare e l'effetto finale mi, mi è piaciuto diciamo che la differenza tra quello che sto facendo io e quello che ho visto fare è che, è, che quindi, è che probabilmente farà anche tanto la differenza sul risultato finale, ma vedremo, è che praticamente hanno utilizzato della carta scrap per fare questo, tutto questo lavoro qua. Quindi cosa vuol dire? Che questi supporti di carta scrap chiaramente sono eh, molto più consistenti invece questa carta è un po' molliccia quindi vediamo se quando chiuderò il tutto si chiuderà bene lo stesso speriamo di sì adesso prendo un foglio bianco perché devo un attimino passare con con il distress i bordi cosa che io faccio sempre su tutto ma ormai questo lo sapete perché mi piace tantissimo e quindi in tutti i miei lavori non lascio mai dei bordi che non, siano, che non siano stati passati col distress perché questo effetto vintage così un po' invecchiato trovo che faccia la differenza su tutti i lavori tra l'altro io generalmente uso questo il vintage foto come come colore perché insomma tutti scusate ma sono tre mesi che cioè sono tre settimane che l'influenza cioè, ho avuto una settimana di influenza ma dopo tre settimane, questa è la terza settimana non riesco a guarire, non lo so, speriamo prima o poi di uscire fuori anche da questa cosa qui. Infatti non so se avete visto, penso devo aver fatto qualche video che non so se avete già visto, che vedrete dove veramente ho una voce che è imbarazzante, ma l'alternativa era non fare il video, quindi ho fatto finta di niente io, e io, io gioco lo stesso. Allora, una volta fatto questo lavoro qui, praticamente l'unica cosa da fare è questa. Adesso eh, lo monto un attimino perché devo solo vedere di aver fatto la cosa giusta, perché veramente l'avevo visto tanto tempo fa questo tutorial, quindi sì, perfetto. Allora, praticamente l'idea era questa, così, esattamente così ok quindi questo sarà il risultato finale dove andremo a incastrare poi un attimino le aperture ma cosa dobbiamo fare dobbiamo incollare i vari pezzettini no e lo facciamo in questo modo allora io vado ad utilizzare questo contenitore che ho di colla dove dentro c'è della mix media glue di stamperia ma il contenitore vedete che ha il beccuccio finissimo e per giunta a questo ago che serve per chiuderlo così non si secca mai perché altrimenti diventa in un attimo praticamente si secca la colla e non si riesce più ad utilizzare quindi cosa faccio? vado a mettere proprio un filo così di questa colla sul, sullo spigolo in questo modo e vado ad incollarlo perfettamente così sul bordo ok in questo modo qua lo vado a fare su tutti i lati quindi vado a mettere, a mettere il mio filo di colla proprio sul, sulla linea che è di piegatura del mio centrino così e vado a chiudere non basta un filo perché, perché comunque insomma, a parte che è una colla tenace ma poi incolla molto facilmente in questo modo qui andiamo a fare tutti e quattro tutti e quattro gli spigoli ok qua c'è l'ultimo lo andiamo ad incollare tra l'altro non ricordo questo tutorial perché l'ho visto un po' di tempo fa ed era un tutorial chiaramente sugli abbellimenti da fare per i junk. E, e boh, avevano fatto vedere questo, questo tutorial dove c'era questa cosa qui. Allora, come funziona? Che praticamente noi possiamo fare in questo modo. Allora, o andiamo ad incollare. Nel tutorial che ho visto io erano eh, praticamente da un lato erano state incollate. Le, le parti e quindi rimaneva fisso, e dall'altra parte si poteva aprire: ma eh, io non voglio farlo così. La mia idea era, era, era un'altra: cioè, anche se probabilmente non funziona. Perché adesso pensandoci bene, la colla che ho messo è talmente poca sul bordino che, che non si può lasciare l'apertura da tutte e due le parti perché, eh, perché altrimenti si staccherebbe questo vedete è una delle cose che per esempio avevo pensato di fare ma adesso mentre lo realizzo mi rendo conto che non è possibile quindi cosa facciamo? in questo caso qui come avevo visto nel video vado ad incollare la parte del retro in questo modo la vado ad incollare mettendo della colla, bastano anche dei pochi punti di colla così in modo da fermarla sulla mia carta Idem facciamo da questa parte, così, e questo mi farà poi da fermo, mi farà da fermo quando vado ad aprire dall'altro lato, perché a questo punto non ci sarà più la colla solo da questa parte qui, ma ci sarà la colla che mi, tiene, che mi tiene fermo tutto il foglio e quindi non ci sarà il pericolo che mi si apra. Infatti vedete che qui si è già un pochino aperto, metto ancora un filino di colla sul bordo ok aspetta così mettiamo di nuovo un filino di colla magari ne avevo messa poca ok e andiamo a chiudere in questo modo ok quindi il retro rimane incollato così mentre il davanti lo lasciamo aperto in questo modo noi cosa facciamo? Possiamo tipo qui incollare una foto, per esempio, si potrebbe pensare di fare di incollare qui una foto e qua lo lasciamo libero per poter scrivere delle cose. La particolarità è che praticamente era chiuso era chiuso questo era chiuso in questo modo. Dunque, era chiuso così e poi questo era passato sotto, eccolo qua, così perfetto vedete che rimane chiuso allora, questo era il risultato che rimane l'ho trovato carino, velocissimo proprio una cosa, ci vuole un attimo ma l'ho trovato molto bello quindi questo rimane chiuso non si apre, a meno che voi non lo vogliate aprire così, vedete e poi dentro uno lo gestisce come meglio crede allora il mio dubbio quello di cui vi parlavo prima era questo, che dal momento che ehm, questo, questa parte era fatta con la carta scrap, quindi una carta molto più, consistenza, più consistente, quando si faceva questo lavoro di chiusura, ecco per esempio adesso già, allora, un attimo, eh, perché bisogna capire, così, così, esatto, e così, ok, così rimane chiuso. E, essendo fatto con la carta scrap che era molto più consistente rimaneva ben chiuso la mia paura era che realizzata con i centrini per i dolci che vedete una carta molto sottile l'effetto di chiusura non ci fosse invece se posso dire almeno non so cosa ne pensate voi ma sembra carino perché anzi rimane anche un pochino svolazzante dopodiché una cosa del genere sta a voi decidere se dal momento che l'abbiamo chiusa dietro volendo si può facciamo conto che questa sia la pagina di un junk volendo si può direttamente incollare e utilizzare aprendola però io stavo pensando per esempio di visto che è carina e quindi si può poi staccare gestire e riattaccare di utilizzarla con una di quelle graffette che, che avete visto prima quindi magari facendo in questo modo così ecco quindi di incollarla ad una pagina e poi quando uno ne ha di bisogno la stacca, la apre, la decora come meglio crede e poi può richiuderla e riattaccarla. Allora, vediamo, vediamo qual è il sistema di, di, di chiusura, così lo impariamo una volta per tutte e lo imparo anch'io e lo vedete anche voi. Allora, praticamente ho chiuso in questo modo, così così ok semplice allora praticamente sono partita in senso orario e semplicemente da questa parte qua ho chiuso 1 2 3 e poi vado ad incastrare l'ultimo pezzo qua sotto e rimane tutto chiuso perfettamente ok adesso l'abbiamo imparato quindi funziona così senso orario a partire da sinistra 1 2 3 semplicissimo e si incastra, ok? Quindi richiuso e poi si può attaccare al, al, nostro, al nostro junk. Vado a mettere anche questo insieme agli altri miei abbellimenti che vedrete, come vi ho già detto, boh, sparsi per qualche mio lavoro. Adesso, nel prossimo junk, cercherò di usarne un po' di più perché, come vedete, li ho fatti un po' a tema, però sicuramente mi avanzerà qualcosa che poi. Che poi, vedrete, che poi vedrete utilizzato da qualche parte, adesso in questo momento non ho neanche idea ma, ma poi mi verrà, mi verrà in mente qualcosa anche il video di oggi è terminato spero che vi sia piaciuto è stata una cosa un po' diversa perché vi ho spiegato cose che avevo in realtà già fatto, ho aggiunto solo questo piccolo tutorial che ho fatto insieme a voi ma appunto perché come vi ho detto non sempre proprio riesco a fare di tutto quello che faccio il video però spero che facendovi vedere quello che ho fatto un pochino nel dettaglio possiate prendere spunto per creare le vostre, i vostri abbellimenti per i vostri junk perché come vedete anche semplicemente il fatto di, di fare il tutorial alla fine potrebbe anche risultare noioso perché le cose sono molto semplici da fare cioè non c'è niente, non, non niente che io debba spiegare perché si tratta di incollare, prendere più che altro può essere l'idea di come sfruttare delle cose che uno ha per, per poter fare qualcosa di carino da, da poter poi utilizzare su un album o su un gioco o dove volete se avete dubbi o domande da farmi scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile oppure se vi fa piacere lasciatemi un commento per farmi sapere se anche il video di oggi insomma anche se è un po' diverso dagli altri comunque è stato di vostro gradimento e come dico per a questo punto per le persone che non mi conoscono se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale così mi potrete seguire in altri lavori e detto questo non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video, ciao!